Case antiche, spesso logore, o circondate da terribili leggende ed inquietanti misteri, esistono in tutto il mondo. Questi antichi edifici nel corso del tempo, si sono guadagnati l'appellativo di, case infestate. Si tratta di luoghi in cui gli appassionati del genere e i cacciatori di fantasmi si recano sovente per compiere le loro indagini, o per vivere qualche terrificante e adrenalinica avventura. Seguimi queste 5 angoscianti storie di case più infestate al mondo per scoprire misteriose morti e terrificanti eventi soprannaturali, da farti venire un brivido lungo la schiena. La Sully House è una casa situata ad Archison, Kansas. Costruita a metà del 1800 su commissione della famiglia Finney si dice sia infestata dal fantasma di una giovane ragazza morta in casa, mentre subiva un intervento chirurgico per appendicite. Secondo la leggenda, una bambina di nome Sally, fu portata a casa dal dottor Finney per un forte dolore addominale. Pensava che avesse un appendicite, e iniziò a eseguire un intervento chirurgico d'urgenza, poiché credeva che l'appendice di Sally stesse per rompersi. Tuttavia, la tagliò prima che l'anestetico avesse effetto, uccidendola. Con il passare degli anni, diversi ex inquilini hanno affermato che nella casa si manifestano attività paranormali. È stato segnalato in particolare da residenti e visitatori maschi, alcuni dei quali hanno affermato, di essere stati graffiati fino a sanguinare, il che, ha portato Sally a essere soprannominata The man Hating Ghost, il fantasma che odia l'uomo. Le persone non sono mai state a lungo nella casa per diversi motivi. L'unica persona che sembrava tollerare le manifestazioni paranormali della casa era Ethel Anderson, che ha vissuto in casa fino ai primi anni 90. Dopo Ethel Anderson, anche Tony e Debra Pickman si sono trasferiti nella casa. In quel momento la reputazione famigerata della Sally House è aumentata. Oltre alle apparizioni della bambina fantasma a Tony ed Debra, numerosi attacchi sono stati registrati su altre persone vissute all'interno della casa. Alcuni credono che ciò che esiste in casa è il male, altri, che le entità all'interno della casa stiano cercando di uscire fuori e che hanno bisogno del nostro aiuto. Altri ancora credono che ci sia molto di più in quella casa di quanto possiamo immaginare. Come al solito lascio a te giudicare. Per generazioni, la casa di Inton Ampner è stata abitata dalla famiglia Stukeley. Verso la metà del XVIII secolo, gli stucli morirono, e la casa passò nelle mani degli Stowell. Fu quindi affittato a William Henry Ricketts, e sebbene Ricketts non ne fosse a conoscenza durante il tempo, la casa aveva fama di essere infestata. Dopo il trasferimento, per la famiglia Ricketts, iniziò l'incubo. Sentivano le loro porte e le finestre, chiudersi violentemente di notte. Udivano anche dei passi nei corridoi, e a volte compariva un uomo in abiti color grigio, e si potevano sentire tre voci disincarnate, parlare tra loro in un tono molto basso, come una sorta di respiro profondo. Tutti in casa provarono qualcosa di strano, e otto servitori abbandonarono la casa, solo nel 1769. Lady Stewell, proprietaria della casa, offrì una ricompensa a chiunque potesse risolvere questo inquietante e paranormale mistero. Nessuno ha mai reclamato il premio, e la Inton Hampner House è stata presto abbandonata. Nel 1797, mentre demolivano l'edificio, degli operai trovarono un piccolo teschio in una scatola sotto il primo piano. Si pensava che fosse il teschio di una scimmia, ma le voci secondo cui il defunto marito di Lady Stewell aveva un figlio illegittimo con sua sorella, suggerivano una teoria più inquietante. Monte Cristo Homestead, New South Galles, Australia, moltissime le morti tragiche e violente che si sono consumate in questo casolare, non deve quindi stupire, che questa abitazione, sia vista come il posto più infestato di tutta l'Australia. Si racconta che i primi padroni della villa, i signori Crowley, infestino ancora il luogo. Si parla anche, di un fantasma di una piccola bambina caduta dalle scale di quella stessa casa. Si pensò ad un incidente all'epoca dei fatti ma dopo si seppe con certezza, che quello fu un infanticidio. Oliver Ryan, che vi ha vissuto per oltre 50 anni, racconta episodi in cui ha sentito una mano sulla spalla, oppure il proprio nome chiamato, pur non essendoci nessuno. Oliver, ha iniziato a fotografare questi spettri, accumulando una collezione di fotografie spiritiche non indifferente. Oggi questa inquietante casa è un bed and breakfast, tappa fissa, per tutti gli amanti dell'orrore che si ritrovano a girare per l'Australia. Quando si parla di mistero, di orrore ed amitiville, si fa sempre riferimento alla bella casa in stile coloniale olandese situata al 112 di Ocean Avenue. Questa bella casa è stata teatro di sei brutali omicidi. Il 13 novembre del 74 il giovane Ronald DeFeo Jr. massacra a colpi di fucile tutta la sua famiglia, composta da padre, madre, due sorelle e due fratelli. Questo potrebbe sembrare un altro semplice caso di raptus omicida, ma ciò che stupisce la polizia giunta sul luogo del delitto, è che nessun membro della famiglia sembra essersi accorto di ciò che stava succedendo e che nemmeno i vicini abbiano sentito i colpi di fucile. Teoricamente dopo il primo sparo, la famiglia si sarebbe dovuta svegliare, ma sembra che non fu così. Dopo tale evento, la casa passò alla famiglia Lutz, che però trascorse solo 28 giorni nell'abitazione, prima di fuggire terrorizzata nel cuore della notte. Secondo i Lutz, strani eventi si manifestavano all'interno di quelle mura, voci, inquietanti ombre si muovevano lungo i corridoi, strane sostanze fuoriuscivano dalle pareti, strani rumori, apparizioni e tanto altro. Nel corso degli anni furono tentati numerosi esorcismi, e i coniugi Warren e ricercatori del paranormale, molto famosi nel loro campo si trasferirono ad Amityville, per eseguire alcuni studi e ricerche su quanto accadeva. Anche in questo caso, furono numerose le testimonianze di strane ombre e entità nella casa. Le leggende e le voci sul 112 Ocean Avenue, sono numerose, e molte sono state rese pubbliche, solo dopo la fuga della famiglia Luzza forse anche i più scettici non sarebbero disposti a trascorrere un weekend in questa casa. Tu passeresti la notte lì? Fammelo sapere nei commenti. Dietro il castello di Franklin ci sono morti, apparizioni di spettri e pare che ancora oggi alcuni spiriti infestino l'edificio. È uno dei castelli più tetri del mondo, e si trova in Ohio, al 4308 di Franklin Boulevard a Cleveland. Costruito nel 1881, dallo studio Cudele Richardson per il banchiere Anne Stiedemann, dopo dieci anni iniziò la sua macabra storia, per prima morì una delle figlie, a 15 anni, per diabete. Poco dopo, toccò alla madre della ragazza e nel corso di pochi anni morirono altri tre figli del banchiere. Solo il figlio August continuò a vivere in quella casa assieme alla moglie, che cadde in depressione. L'uomo, per fare in modo che la donna si riprendesse, fece costruire un quarto piano adibito a sala da ballo, dove invitavano parenti e amici per dare delle feste. Nel corso degli anni ristrutturò altre parti del castello, compresi i sotterranei, dove già il patriarca Hannes aveva fatto costruire dei passaggi e delle camere segrete, dove pare che il banchiere contrabbandasse alcolici e sfruttava per uccidere alcune persone, tra cui una serva, e forse, anche la sua stessa moglie. Ma le morti non sono ancora finite, dopo la morte di Augusta e del suo figlio, Hannes si risposò, ma la neo moglie aveva intenzione di ucciderlo per impossessarsi dei beni, come unica erede. Anche questa donna morì nel giro di pochi mesi. Rimasto solo, il banchiere vendette il castello a un produttore di birra, che poco prima della grande guerra lo vendette a sua volta al partito socialista tedesco. Sia Hannes che il birraio morirono, a distanza di poche settimane. Il partito vendette il castello nel 68 a James Romano. Dopo nemmeno dieci anni, i Romano vendettero l'immobile, dopo aver scoperto che i loro figli giocavano tutti i giorni con dei bambini mai visti, ma che, a detta di figli, vivevano nella casa. A nulla servirono i servizi di una squadra di indagatori di fantasmi e un esorcista, che scapparono letteralmente dalla casa. Il castello passò così ai Muscatello, i quali sfruttarono le presenze per guadagnare dei soldi. Le prime riprese finirono con diversi incidenti. Muscatello, durante le riprese, cercò anche i diversi passaggi segreti di cui aveva sentito parlare, e ne trovò uno pieno di ossa umane. Fino al 1999, l'abitazione passò di proprietario in proprietario, fino a quando non arrestarono un uomo per aver dato fuoco all'edificio. Oggi il castello, è abbandonato. Durante le varie perquisizioni della polizia, vennero trovati i cadaveri di 12 bambini e laboratori in cui pare che Hannes, faceva degli esperimenti assieme a un amico dottore. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime clip in uscita. A presto da Smovier!